Ciao a tutti ragazzi, bentornati al mio canale, sono Daniele e oggi voglio fare un video molto utile, a parere, a parere mio, eh, per chiunque voglia iniziare a fare dropshipping nel marketplace nel 2022 o voglia semplicemente espandersi. Eh, se non mi conosci, sono Daniele, sono un e-commerce manager esperto, il più esperto d'Italia nel dropshipping sui marketplace come eBay, Amazon. Etsy e tutti quei marketplace che ti portano a traffico gratuito nel tuo negozio a costo zero Nel mio canale troverai decine di video, video guide, eh, esperienze, testimonial su questa tipologia di dropshipping poco diffusa in Italia e proprio oggi andremo a parlare di alcune opportunità che potresti eh, sfruttare per ampliare o iniziare il tuo business detto questo ricordati di iscriverti al canale così mi aiuterai a crescere e a spingere questo video sempre più in alto sul, sull'algoritmo, sulla ricerca di youtube e ora cominciamo subito mi sono fatto qui un fogliettino con una piccola tabella perché ti andrò a elencare oggi ben 5 posti 5 marketplace <coughs> dove potrai eh, iniziare a fare dropshipping a costo zero e non solo ho diviso questi marketplace seguendo quattro ehm, attributi eh, così che possiamo stilare una piccola classifica questi attributi sono esattamente complessità, budget, profitto e competizione ho assegnato a ognuno di questi marketplace un punteggio così da poterti ehm, aiutare a comprendere il livello di difficoltà e di convenienza su qualsiasi di questi marketplace che andiamo a discutere oggi questi non sono gli unici marketplace dove lavoro, dove opero, dove insegno a operare ma sono alcuni tra i più famosi che sicuramente conoscerai ma iniziamo subito il primo marketplace che, ti, che mi sento di consigliarti per il 2022 tra l'altro ho fatto molti video di recente a proposito di questo è facebook marketplace o meglio facebook shop che attenzione non è il marketplace personale della pagina personale ma è la, il tool eh, dedicato di facebook ai negozianti quindi potrai registrare il tuo negozio attraverso una pagina e vendere su facebook e pubblicizzare i tuoi articoli sul marketplace e prendere quindi miliardi di utenti che ha facebook gratuitamente nei tuoi prodotti facebook è una grossa opportunità specialmente ora nel 2022 in cui si sta espandendo, sta migliorando il suo, il suo sistema, se ne vuoi sapere di più registri del canale, ho fatto molti video al riguardo ma andiamo a vedere un attimo la scala, la complessità per fare dropshipping su Facebook da 1 a 10 è 3 è estremamente semplice, sia a livello di eh, integrazioni, sia a livello di software gestionale, sia a livello di <coughs> gestione della piattaforma è estremamente semplice alla portata di tutti quindi questo è assolutamente un punto a favore su facebook il budget da 1 a 10 è 4 non ti serve grandissimo budget su facebook ma è bene tenere in mente che facebook paga ehm, ogni, dopo la consegna degli articoli o a 21 giorni dalla vendita quindi quando inizi a vendere su Facebook dovrai mettere in conto, se vendi su Facebook Shop, utilizzando il checkout dentro Facebook, puoi sempre usare i checkout esterni come sul tuo sito Shopify su Paypal, ma perderai comunque grossa parte della conversione. Quindi dovrai mettere in conto <coughs> diciamo, i primi 20 giorni eh, di mancanza di cash flow delle vendite, dopo il ventesimo giorno più O meno va a stabilizzarti e comincerà a mandarti i soldi tutti i giorni. Profitto da 1 a 10, profitto io ho assegnato un punteggio di 7. Perché puoi vendere articoli a ottimo margine vista ancora la bassa competizione e la mole di clienti, così ampia praticamente infinita, che c'è su Facebook. Ci possiamo permettere e soprattutto i costi perché è gratis vendere, non ci sono limiti di vendita e non hai altre limitazioni come per esempio su ebay, ci possiamo permettere di vendere gli articoli a prezzi mediamente più alti rispetto magari a ebay o amazon. Competizione. La competizione io ho assegnato un punteggio di 7, eh, perché essendo gratis ed essendo che sta spopolando, sta attirando un sacco di competizione, un sacco di venditori e un sacco di dropshipper. Questo non è, non è un problema, ragazzi, perché, come abbiamo detto, c'è una quantità di clienti così ampia che la competizione non è assolutamente un nostro problema. Quindi, questo è il punteggio finale che diamo a Facebook 3 4, 7, 7. Non ho fatto io la media dei punteggi, eh, però, diciamo facilmente la possiamo capire facilmente. Eh, quindi abbiamo 7 7 14 18 21 diviso 4 fa più o meno 5.25 di punteggio medio ma in linea di massima io eh, apprezzo molto facebook il secondo marketplace che andiamo ad analizzare oggi è etsy sicuramente lo conoscerai è uno dei marketplace più famosi al mondo in italia eh, un po' meno ma sta, sta prendendo piede sempre di più, ed è un marketplace che si incentra prevalentemente su oggetti fatti a mano, anche se ormai eh, si, sta, si è espanso, quindi si tratta di qualsiasi tipo di, di, di oggetto, eh, etsy.com, eh, si trova in tutti i paesi mondiali, il punteggio che io vado a assegnare è un punteggio globale, quindi non vado a fare differenza tra mercato americano, mercato italiano, mercato inglese, ma è un punteggio proprio come piattaforma eh, <coughs> è un marketplace che mi piace molto ho, ho de molta esperienza su Etsy e mi piace molto, lo trovo molto pulito come marketplace ma bisogna conoscerlo e bisogna conoscere le politiche molto attentamente ma andiamo a vedere la mia tabella eh, su Etsy la complessità da 1 a 10 io ho assegnato 6. Io ho assegnato 6 perché Etsy è un po' più macchinoso a livello di integrazioni rispetto magari a Facebook o a Ebay, ma non è così complicato. Se, um, se spendi un po' di tempo magari ti fai spiegare, per esempio da me, mi contatti, come fare esattamente le integrazioni passo passo poiché servono diversi software da allineare tra di loro per lavorare su Etsy alla fine verrà un meccanismo semplice e fluido ma dovrai ovviamente prima impararlo quindi io ho segnato 6 perché se non sai diciamo se non conosci, se non spendi tempo a studiare eh, questa metodologia è un po' più complicato arrivarci questo è perché io ho assegnato 6 però le, una volta settate le configurazioni le, eh, le integrazioni funzionano benissimo Il budget che io ho assegnato a Etsy è 4 sempre per la storia di Facebook Etsy paga ogni settimana eh, iniziando dopo tutto di tempo non mi ricordo ora i giorni iniziali credo che siano 20 giorni quindi comunque devi avere un po' di budget per affrontare il cash flow fino a quando eh, per affrontare le spese fino a quando il cash flow non inizia a confluire nel tuo conto bancario da Etsy però puoi vendere ad ottimo margine anche su Etsy il profitto, il profitto che gli ho dato a, a Etsy da 1 a 10 è 8 molto alto perché puoi vendere a margini davvero alti e ora andiamo a vedere perché eh, vabbè lo possiamo dire anche stesso perché la competizione infatti io ho segnato 4 la competizione è molto bassa. Perché la competizione è molto bassa? Perché, perché è complicato integrare Etsy, quindi creare un sistema di software eh, che ti permettono di automatizzare i business, perché se tu mi conosci sai benissimo che io eh, dico sempre di automatizzare i business e fare eh, negozi automatizzati in modo da scalare. Sono concetti, fate a vedere anche il mio ultimo video, sono concetti che ho già affrontato tantissimo. Eh, quindi possiamo, tornando a Etsy possiamo vendere a margini molto alti, eh, io solitamente su Etsy vendo tra il 30 e il 40% di margine proprio perché abbiamo bassa competizione. Eh, una nota su Etsy è che ovviamente ha, come ho detto prima, delle politiche molto stringenti, soprattutto per i tipo, tipologie di articoli e devi stare attento per le sospensioni che sono molto molto facili. Il terzo marketplace che andiamo, di cui andiamo a parlare oggi è ovviamente eBay. Come sai, eh, questo canale tratta principalmente il dropshipping su eBay. Sono eh, il maggior conoscitore del dropshipping su eBay in Italia e tra i maggiori conoscitori su, al mondo. Eh, non ho bisogno di presentarmi, se sai, se usi AutoDS sicuramente mi conosci. AutoDS è un software di automarazione per eBay. Eh, ebay è forse anzi no sicuramente ma anche place più semplice da cui iniziare a fare dropshipping tra questi che ti sto elencando in generale tra tutti quindi la complessità che ho dato a ebay è due perché due? perché è molto semplice esistono tantissimi software di integrazione di automazione, di fornitori già pronti da mettere in pratica sempre un profilo ebay, puoi già iniziare a vendere, attenzione ovviamente ci sono poi decine e decine di variabili da conoscere per evitare errori madornali è per questo che ho anche un corso su ebay di ben 11 ore di registrazione video che spiegano tutte le strategie e tutti i software valla a vedere dropshippingkilometrizzeto.com trovi il link in descrizione quindi anche se è semplice iniziare è sempre un business e quindi va trattato come tale e bisogna formarsi il budget che assegna ebay è 2 perché perché ebay eh, ha la fortuna di pagare di mandare i soldi ogni due giorni ogni giorno una volta che entra nel meccanismo quindi puoi avere un ritorno del cash flow molto molto veloce il profitto che ho assegnato a ebay è 7 perché eBay, un altro vantaggio di eBay è che ti permette di avere delle spese molto molto basse di gestione e anche se venderai a margini più bassi rispetto a Facebook e Etsy perché c'è più competizione, infatti ho assegnato alla competizione 8 come punteggio, ti permetterà eh, di avere comunque costi più bassi, un'automazione più completa perché eBay è quello che ha una vasta, ho uh, scelta di software di automazione più completa e ti permetterà di avere quindi costi più bassi di personale di gestione in generale e quindi ti aumenta il profitto perché ragazzi il profitto non solo aumenta le vendite ma aumenta anche uh, se riusciamo cioè il profitto deriva anche dall'abbattimento dei costi fissi come personale, software e quant'altro uh, quindi ebay è un'ottima opzione se sei soprattutto alle prime armi il quarto e penultimo marketplace di cui andiamo a parlare oggi tra l'altro ho fatto diversi video recentemente eh, su questo marketplace è newegg.com newegg New Egg, eh, o newegg.ca, perché vende anche in canada newegg newegg è un marketplace molto famoso in america con più di 8 milioni di acquirenti eh, ogni mese e tratta principalmente elettronica stessa cosa in Canada, quindi eh, è un marketplace prevalentemente di categoria elettronica, computer, pezzi di rampio, telefoni e quant'altro. La complessità che ho dato a NewEgg è 9, è estremamente alta, perché? Perché è difficile, eh, innanzitutto in, l'integrazione con NewEgg è estremamente difficile e se non hai qualcuno che te lo spiega come me è altamente improbabile che riesci a integrare attenzione non sto parlando di vendere su New Egg, sto parlando di automatizzare di collegare magari New Egg agli articoli Amazon e pubblicare 10.000 articoli da Amazon a New Egg perché ci servono i software di integrazione che non esistono per New Egg e quindi dobbiamo andare a fare strane ehm, strategie di integrazione che se non conosci, che inoltre conosci sono abbastanza semplici ma se non conosci è estremamente complicato arrivarci eh, se ti interessa magari approfondire contattami Sono felice di aiutarti quindi il punteggio è 9 poi tra l'altro New Egg è una piattaforma eh, abbastanza complessa di gestione gestire i resi, gestire i casi, gestire gli ordini non è molto intuitiva diciamo quindi tutto questo fa alzare il punteggio che io gli ho dato come livello di complessità il budget il budget che gli ho segnato a New Egg è 6 eh, 6 perché New Egg paga ogni 2 settimane cioè paga eh, le vendite ogni due settimane però una volta che vendi, poi, che vendi poi ti paga ogni settimana però in generale il cash flow è lento su New Egg la cosa positiva è che su New Egg hai molto margine infatti come profitto io ho dato 8 puoi vendere anche a margine di 50% quindi questo abbatte comunque la, la tua necessità di cash flow Mm, questo è un punto a favore di New Egg La competizione io ho dato 1 Perché? Perché ragazzi è vero Che è complesso però La, la competizione È inversamente proporzionale Alla complessità Più è complesso un marketplace Meno competizione c'è Perché le barriere di ingresso per i dropshipper E per i venditori sono più alte Quindi questa è una cosa Che può giocare a tuo favore Se sei furbo Andiamo All'ultimo uh, marketplace, anche che questo video è già diventato abbastanza lungo. Ricordati di iscriverti e mettere like. Fammi sapere nei commenti se ti piace questo genere di video. La mia statistica, la, le mie statistiche, la mia, eh, la, la, questo format e sono felice di farne altri anche su altri marketplace. Eh, L'ultimo marketplace di cui andiamo a parlare oggi è ovviamente Amazon. Eh, tutti conosciamo Amazon, non ha bisogno di presentazioni, eh, quindi andiamo a vedere velocemente un attimo la classifica sulla vendita in dropshipping su Amazon. La complessità è 7, eh, io ho dato 7 perché eh, è semplice Amazon mh, da iniziare, quindi da integrare, però è complesso da gestire perché Amazon è molto stringente nelle politiche nei difetti, nelle metriche, quindi bisogna conoscerlo il budget è 8 perché Amazon paga molto lentamente se non sbaglio ogni 21 giorni eh, quindi <ride> hai bisogno di budget per anticipare le vendite eh, ovviamente questo non si riferisce a Amazon FBA perché Amazon FBA è tutta un'altra storia ma solo a dropshipping su Amazon Profitto e competizione sono entrambe sette, perché? Perché c'è moltissima competizione su Amazon, tantissima, penso che sia il marketplace più competitivo che ci sia, ma è marketplace, il secondo marketplace più grande. Perché vi dico il secondo? Perché prima è Facebook, ricordiamoci, che Facebook ha miliardi di utenti, quindi potenziali clienti. Amazon quindi è un'ottima opportunità, se hai molto budget eh, se hai ottimi articoli e puoi essere competitivo in generale è un'opzione eh, molto valida che onestamente non è fra le mie preferite io preferisco tutti gli altri marketplace che vi ho elencato oggi rispetto ad Amazon ma è una scelta puramente personale eh, non è un dettata solo dai numeri ma è dettata anche da un gusto personale perché il marketplace ti deve anche piacere Amazon non mi fa impazzire per vendere però non possiamo escluderlo dalla nostra classifica in quanto è il e-commerce più grande del mondo. Eh, detto questo ragazzi, spero che questa classifica vi abbia, abbia chiarito le idee. Il 2022 in generale è un ottimo, anzi il momento perfetto, ideale per iniziare il tuo business online con il dropshipping. Voi mi contattate in tantissimi chiedendo informazioni, io quanto posso rispondo sempre, ma vi ricordo in generale che non posso dare, eh, seguire gratuitamente tutti quanti, eh, quindi eh, contattatemi, contattatemi su Instagram, però abbiate anche un senso della realtà. Detto questo, commenta, fammi sapere cosa ne pensi di questo format. Grazie di avermi seguito. Ciao, al prossimo video.